Warzone Legacy, my Warzone Legacy Guardate questa guida Ok, allora in questo nuovo tutorial vi spiego come scaricare Call of Duty Warzone 2.0 Molto semplice, basta scaricarlo da Steam, non ci vuole niente Dobbiamo prescaricarlo e domani, che sarebbe il 16 di novembre, lo rilasceranno Quindi prescaricatelo adesso e giocate domani Quindi andate sul negozio Scrivete Call of Duty Questo qui, Modern Warfare 2 eccolo qui scendete fino a giù qui riuscirà di scaricare di World 2.0 al preload quindi a um, pre download date su download ed eccolo qua poi scegliete il vostro percorso dove installare il vostro gioco ed è fatta alla fine sono solamente 25 giga quindi non so se lo lasceranno anche su battle.net <coughs> il launcher dove stanno tutti i Call of duty quindi una volta scaricato non so se possiamo lanciarlo oppure andare nel menu però non possiamo giocarci e, e niente ragazzi quindi grazie a tutti per questa visione se questo video vi è stato utilissimo io vi consiglio come ho detto all'inizio di iscrivervi, di lasciare un like se volete anche un super grazie per sostenere il canale quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao